Per i 10 motivi che tengo le persone lontane dall'arrampicata, oggi ti voglio parlare del non posso venire perché tengo famiglia o oh, mi piacerebbe tanto arrampicare o andare in montagna, ma tengo famiglia. L'arrampicata è stata per anni uno sport estremo, infatti è stata usata eh, da pochi impavidi per oltrepassare il limite umano in grandi imprese. È altresì vero che l'arrampicata ormai è entrata nelle scuole, nei parchi giochi e diffusa in, in, in tutte le città con tantissime palestre e luoghi dedicati esclusivamente all'arrampicata. Maia, basta topa, scendi! Basta topa, basta, basta! Io vado spessissimo, anzi, io vengo ad arrampicare spessissimo con la mia famiglia, mia moglie, mia figlia e anche con amici. Eh, questo perché? Perché utilizzo ehm, tre grandi principi Sicurezza, gradualità e rispetto Questi tre ingredienti sono la formula magica per garantire il divertimento e la condivisione con altre persone e soprattutto con, con bambini, eh, moglie e amici per la sicurezza è abbastanza facile, basta rivolgersi a dei corsi che focalizzano l'attenzione non solo sulla conoscenza delle procedure di sicurezza, ma anche sulla pratica e l'attuazione di tutte le procedure, comprese la caduta, sia nel tenerla con la corda, sia nel cadere propriamente e vedere cosa succede e impararsi, impaticirsi nella caduta. Per quanto invece riguarda la gradualità, intendo un approccio che sia di abbassare al minimo le aspettative eh, verso quello che uno deve, può, può riuscire a fare e anche il ritmo dell'apprendimento. In questa maniera non facciamo altro che stimolare e aumentare la voglia del fare e de, quindi del praticare senza appunto appesantimenti. Ci devo riuscire perché gli altri ce l'hanno fatta. Il terzo elemento è il rispetto. Valutare che ogni persona Ognuno di noi ha dei ritmi di apprendimento e delle modalità eh, di, di apprendimento diverse. Quindi rispettiamo le modalità e rispettiamo i tempi per ogni persona. In questa maniera eh, tolleriamo e possiamo permettere a ognuno di potersi esprimere al meglio. È stato bellissimo come gli ultimi giorni delle vacanze delle vacanze di Natale e Capodanno, eh, abbiamo ospitato mh, io e la mia famiglia una, una mia amica con, con il figlio e siamo andati in cinque ad arrampicare e c'erano cinque modi diversi sia di vedere l'arrampicata sia addirittura dell'approccio alla, alla parete stessa e, ed è stato molto bello e ognuno ha fatto la sua esperienza e si è divertito per quello che era il suo modo, e i suoi obiettivi. Il figlio di questa mia amica, che all'inizio addirittura arrivava a Carpogne alla parete, e poi con alcuni, con alcuni esercizi di, di pendoli, di altalene su corda, e qualche metro fatto qua e là, piano piano non è stato tanto il risultato dell'arrampicata di per sé, quindi l'atto del salire, ma quel bambino alla fine de, delle giornate che abbiamo passato insieme si è trovato a, a camminare sul sentiero eh, molto agilmente trottorellando e quindi è stato una, un grande traguardo per lui a prescindere da, diciamo, da risultato arrampicatorio, quindi dobbiamo inserire l'arrampicata in un contesto molto più ampio e, e qu quindi nel contesto divertimento dove il divertimento vuol dire anche miglioramento, è creare possibilità Infatti, il giorno dopo che siamo andati in spiaggia, eh, il bambino è venuto a me e mi ha detto perché non mi, non mi aiuti a fare un'arrampicata su quella giostra? E c'era una giostra fatta per, per arrampicare. Eh, ed è stato molto bello perché nel bambino ormai si era accesa quella, quella, nuova, quella nuova opportunità e quindi ho cominciato a vedere che pure lui poteva arrampicare. Mentre prima non lo prendeva proprio in considerazione, gli si è aperto un panorama differente, di possibilità e quindi sono stato molto contento io per questo bambino ed è questo secondo me il senso del divertimento e del fare le cose non è fine a se stesso, nel consumare esperienze ma che queste esperienze aprano nuove porte e nuove, nuove possibilità. Quindi la soluzione? Porta la famiglia con te! E godetevi delle giornate all'aria aperta in mezzo alla natura immersi in condivisione, in relazione con il mondo che vi circonda. Non ti dimenticare di iscriverti al canale. Alla prossima!